Grazie, Presidente. Io annuncio subito il convinto voto favorevole di Italia Viva al provvedimento in esame. È il primo di una serie di provvedimenti che il Governo ha adottato per affrontare la diffusione di Omicron, una variante nuova, molto contagiosa, che in poche settimane ha causato in tutta Europa la quarta ondata. Andiamo alla sostanza di questa serie di decreti. Essi prevedono eh, di fatto, poggiano di fatto su due pilastri, l'ampliamento delle platee soggette all'obbligo vaccinale, eh, di fatto, poggiano di fatto su due pilastri, l'ampliamento delle platee soggette all'obbligo vaccinale e l'estensione dell'uso del Green Pass e poi del Green Pass rafforzato. Di fatto si costituisce un sistema che mira a proteggere e a evitare che i non vaccinati si contagino e a creare un sistema eh, di incentivi affinché queste persone decidano di vaccinarsi e chi è già vaccinato richieda la dose booster. Questo è l'obiettivo dichiarato del Governo, è un obiettivo che noi condividiamo e di fronte a questo obiettivo io credo che ci si debba porre due domande. La prima, incentivare le persone a vaccinarsi è utile? La seconda. Gli strumenti messi in campo per conseguire questo obiettivo sono efficaci? Quanto alla prima domanda, guardate, io mi limito a citare gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità sulle fasce più a rischio della popolazione, gli ultraottantenni. Il tasso di ospedalizzazione per i non vaccinati è di circa otto volte superiore rispetto a quello che colpisce le persone vaccinate con ciclo completo da meno di 120 giorni. Il tasso di recovery in terapia intensiva è di circa 14 volte superiore, quando c'è la dose booster è di circa 45 volte superiore, il tasso dei decessi è di circa 9 volte superiore, quando c'è la dose booster è di circa 70 volte superiore. I vaccini salvano la vita. È un fatto, non è un'opinione. E non salvano solo la vita delle persone che si vaccinano eh, e che si possono ammalare di Covid. Salvano la vita anche di tutti gli altri malati che di fronte a un collasso del sistema sanitario nazionale non potrebbero più accedere alle cure. La seconda domanda, dicevo, è se la strategia del Governo è utile a raggiungere l'obiettivo di diffondere il più possibile la vaccinazione. Anche qui, guardate, io sto ai dati. Nella settimana di entrata in vigore del decreto legge in esame le prime dosi sono aumentate di circa il 30% rispetto alla settimana precedente. Dall'annuncio dell'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50, introdotto con l'ultimo decreto adottato dal Governo, le somministrazioni nella fascia interessata dall'obbligo sono cresciute del 240%. Dunque la strategia del governo sta raggiungendo l'obiettivo che si è posto. Resta un ultimo tema. Gli obblighi, le limitazioni imposte alle persone non vaccinate sono proporzionate allo scopo che mirano a raggiungere? Beh, io penso che dopo 140.000 cittadini morti, dopo aver accumulato un debito, che supera il 150% del PIL che pagheranno i nostri figli e i nostri nipoti, dopo aver vissuto due anni di sacrifici umani, psicologici, affettivi, economici e sociali, io credo che ci sia proporzione tra imporre l'obbligo vaccinale ad alcune categorie e ad alcune facce della popolazione per tenere in piedi il sistema sanitario nazionale e credo che ci sia proporzione tra impedire l'accesso a molti luoghi pubblici a chi non è vaccinato, per consentire al resto del Paese di restare aperto. Lo penso e lo dico, c'è proporzione. Così come dico, e lo dico in quest'Aula, che dopo due anni di pandemie e di sofferenze, quella tra vaccinarsi e non farlo non è una scelta eticamente neutra. Non lo è, perché da quella scelta dipende o meno la possibilità per tanti cittadini di ricevere una diagnosi oncologica tempestiva. Per tanti malati rari di proseguire terapie interrotte e ritardate per due anni. Per tante persone che attendono un intervento chirurgico, la possibilità di accedere alle sale operatorie. Per tanti pazienti con fibrosi cistica, la possibilità di ricevere una spirometria che attendono da mesi a causa del Covid. Io svolgo un'ultima riflessione. Noi abbiamo ascoltato in questi giorni la storia di Tawi, un ragazzo brasiliano di 24 anni che ha attraversato per 12 ore l'Amazzonia tenendo in spalla il proprio padre disabile per portarlo a vaccinarsi. Noi, colleghi e colleghe, Possiamo ricevere gratuitamente e senza alcuno sforzo un vaccino salvavita, perché abbiamo avuto la fortuna di essere nella parte privilegiata del mondo. Guardate, nessuno di noi ha alcun merito per questo. Quindi dissentiamo, confrontiamoci tra noi, ma almeno evitiamo il grave demerito di non pesare ogni parola che pronunciamo in quest'Aula e di diffondere disinformazione manipolando i, i dati a nostro piacimento per negare l'utilità, la sicurezza e l'efficacia dei vaccini. Grazie. La